Reset alimentare. Chi dorme ora non piglia pesci. Già il 28 luglio 2020, quasi due anni prima che le autorità sanitarie di tutto il mondo avvertissero di una crisi alimentare, la Rockefeller Foundation pubblicò un rapporto in cui non solo prevedeva proprio questa crisi, ma proponeva anche delle soluzioni. Il rapporto Rockefeller concludeva che la crisi poteva essere risolta solo con una trasformazione totale dell'intero sistema alimentare e della relativa catena di approvvigionamento. In altre parole, un reset alimentare. Questo fa rizzare le orecchie, perché il World Economic Forum aveva infatti presentato la sua visione del grande reset solo poche settimane prima. Si tratta dell'architettura di un nuovo ordine mondiale secondo le idee dell'oligarchia finanziaria criminale. Il rapporto alimentare della Rockefeller Foundation si dice preoccupato per il benessere dell'umanità. Tuttavia, nonostante l'enfasi posta su alimenti sani e nutrienti, nel rapporto non compaiono le parole biologico e naturale. Sì, però, proteine alternative. Si tratta di una nuova dieta, cioè artificiale, che in questo caso si riferisce a proteine derivate da insetti e scarafaggi. Un altro concetto promosso dal World Economic Forum. Buon appetito! Ma non solo. Ad un'analisi più attenta, il reset alimentare spiana la strada al complesso finanziario digitale per avere un dominio illimitato su tutta l'umanità. Infatti, negli ultimi due anni, la Fondazione Rockefeller e alcune organizzazioni finanziate dalla Fondazione Bill e Melinda Gates, come ID2020 e il World Economic Forum, promuovono l'introduzione di passaporti vaccinali digitali. Secondo la loro agenda, riceveranno il pane quotidiano solo coloro che fanno esattamente ciò che il sistema richiede, ad esempio mantenere aggiornati i loro passaporti digitali di vaccinazione. Quindi attenzione, verificate voi stessi se questo non è un attacco alla democrazia e al potere statale proveniente dal popolo, perché in tal caso sarebbe necessario individuare i più piccoli inizi di una dittatura del reset alimentare e del passaporto digitale di vaccinazione e resistere di conseguenza in base all'articolo 1 della Costituzione italiana. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.